Eh, io credo che sia una cosa molto bella. Eh, allora, l'aggettivo doveroso è sempre un po', un po' così spiacevole da usare, però eh, in questo caso eh, veramente non è, è, è un dovere che però tutti noi eh, così compiamo con piena convinzione e anche con, eh, con la consapevolezza che eh, siamo in un momento... Eh, in un momento Molto delicato e importante eh, per la, per la, la necessità e il dovere di tramandare la memoria, la memoria della Shoah, la memoria. Eh, eh, del, eh, di quello che è successo nei campi e in generale una memoria storica perché come, come, come tutti sappiamo eh, i testimoni diretti purtroppo per evidenti ragioni anagrafiche vengono meno su questo c'è eh, uno straordinario dibattito anche teorico internazionale eh, forse in Italia come dire noi arriviamo sempre un pochino dopo però insomma ci sono tutta una serie di riflessioni anche da noi su questo sui eh, sul passaggio eh, del, appunto, della, del, del dovere di testimonianza a dei testimoni indiretti che, che siamo tutti noi. a Tutti noi è capitato, a molti di noi è capitato di sentir parlare, di incontrare, in incontri pubblici dei, eh, dei sopravvissuti alla Shoah. Eh, questo purtroppo eh, diventerà sempre meno facile per... Appunto, portare nelle scuole la testimonianza diretta come è stato fatto meritoriamente eh, in questi anni e quindi dobbiamo pensare a delle, delle forme diverse di testimonianza e eh, dobbiamo tenere la memoria storica viva e, e, e tutti gli addentellati etici e politici che questo comporta eh, e in questo la letteratura perché noi siamo un dipartimento di, di lingue e letterature eh, la letteratura può svolgere un ruolo, un ruolo decisivo, eh, per questo appunto eh, la, molti degli interventi eh, saranno degli interventi appunto eh, diciamo di impostazione più, più storico-culturale eh, su questa tematica, intorno a questa tematica del viaggio che è centrale, eh, che è centrale appunto nel, eh, così, nel, nella storia e nell'immaginario ebraico, ma che eh, appunto è centrale nella nostra esperienza, esperienza anche di tutti i giorni, eh, con migrazioni, con altri problemi appunto che, eh, di cui si intesse anche la nostra quotidianità politica e dall'altro appunto anche una riflessione sui testi letterari che sono un tramite eh, non solo per tenere viva la memoria ma anche per eh, sviscerarne tutta la complessità e eh, per poterla affrontare appunto con un'ottica un critica con un'ottica eh, un eh, che tenga conto appunto eh, di una molteplicità di punti di vista perché poi questo è la letteratura eh, la capacità anche di entrare di entrare nel, nel mondo nella pelle nel, nel, nel pensiero di un altro che magari non può più parlare ecco eh, tutto questo detto molto confusamente, sono grandi temi su cui ovviamente c'è eh, una letteratura sterminata, eh, detto molto confusamente solo per, eh, per lanciare questa, questa, questa bella giornata, per ringraziare molto Anna Di Castro della comunità ebraica di Firenze, Sezione di Siena, che eh, interverrà dopo di me, eh, per ringraziare ancora i colleghi e le colleghe e soprattutto per ringraziare mm -hmm. le studentesse e gli studenti. Ecco, eh, io credo che, che se loro... Allora, molti, molti, molti di loro ovviamente sono felici di non essere interrogati oggi, di poter ascoltare, eh, di poter ascoltare eh, delle cose più o meno interessanti e di saltare una giornata della routine eh, così scolastica, ma ecco, se, a, se almeno la metà, diciamo, eh, non, non vogliamo essere troppo ambiziosi, ma se almeno la metà di loro recepiranno qualcosa, la voglia di leggere un libro per esempio, la voglia di leggere Primo Levi se non l'hanno mai letto, la voglia di leggere qualcosa di anche magari meno noto, di Primo Levi, ecco questo credo che sia il compito nostro, il compito dell'università, far venire voglia di leggere e di riflettere. Grazie a tutti e a tutti. Quindi penso, grazie Pierluigi, penso eh, che anche il nostro possa sì. introdurre la giornata nel modo migliore. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti voi, agli studenti che sono collegati, quindi ringrazio Roberta Scarelli e Paola Bellomi per avermi buongiorno. così invitato anche a partecipare insieme a voi a questa, a questa mattinata. E, mh, come dire, attorno al tema del seminario di questa mattina, quindi viaggi ebraici come esperienza del mondo e dell'abisso, mi è parso in qualche modo che si intrecci, eh, non so, ve lo propongo come riflessione, il rapporto tra memoria e paesaggio che è stato posto in un libro che è uscito quest'anno dello studioso Alberto Cavaglion, decontaminare le memorie luoghi libri e sogni un libro insomma per me prezioso dove lui si sofferma proprio sul se vogliamo su questo concetto dei, dei luoghi della memoria no e come luoghi come dire teatro di violenza della storia e si interroga e ci interroga in qualche modo di, sul tema di che cosa fare di questi paesaggi come, come interrogarli Soprattutto, ecco, qui mi rivolgo anche a voi studenti che siete, che siete collegati, soprattutto rispetto al fatto che a distanza di oltre vent'anni, diciamo, da quelle che sono le politiche della memoria, cioè lo sforzo che tutti noi, qui siamo collegati chiaramente con l'Università di Siena, con lo sforzo che tutte le istituzioni hanno, compiono, continuano a compiere eh, nell'implementare, diciamo, con sempre maggior vigore attività, attorno al tema della memoria, a fronte di tutto questo noi oggi ci troviamo, come dire, in realtà poi con, ehm, come dire, con, con razzismo e intolleranza che sono, che sembrano, come dire, crescere, no? E non diminuire. E allora, come dire, mh, Cavaglione... <sussurra> ehm, Nell'interrogarsi appunto su cosa, cosa fare di questi paesaggi lui dice proviamo a ripercorrere eh, questi luoghi attraverso uno sguardo eh, libero che scavi in qualche modo ma anche ricostruisca o costruisca un percorso attorno ai luoghi della memoria, Anche ora poi magari faccio, farò anche un esempio, che sia un percorso di speranza e rigenerazione che appunto la letteratura eh, come dire il valore dell'inventiva della letteratura io vorrei dire anche dell'arte può dare lui mh, dovete sapere in questo libro parte dal come dire, dal visitare dalla visita a tre luoghi della memoria simbolo se vogliamo dell'italia del novecento che sono il campo di concentramento di fossoli a carpi dove ha transitato primo levi ma gran parte dei deportati italiani Villa Emma a Nonantola dove trovarono asilo decine di bambini in fuga dai tedeschi con la, chiaramente l'aiuto della popolazione locale e poi un altro luogo, la torre della Ghirlandina a Modena da dove nel novembre del 38, la torre nel pieno centro cittadino si gettò l'editore eh, Angelo Fortunato Formigeni all'indomani appunto della promulgazione delle leggi razziali, una sorta di fazzoletto di terra diciamo, no? Nel, eh, così, un luogo appunto simbolo se volete ehm, dove questi luoghi, questi paesaggi, o, oggetti o in qualche modo di, di violenza della storia sono stati però poi anche invece sono, come dire, un, una zona che è stata um, un territorio che in realtà ha molto interessato lo sguardo di, di, di scrittori ebrei italiani tra 800 e inizio novecento. Eh, da come dire, da, da, da Alberto Cantoni fino a Bassani, secondo una linea che Cavaglion dice appunto, che è quella del paesaggio ebraico italiano letteratura, e che lui, come dire, ci, ci suggerisce in qualche modo di percorrere questa strada sui, sui paesaggi, ma che secondo me è anche una strada attraverso appunto un viaggio, facendoci accompagnare, diciamo, da... Ehm, appunto dallo sguardo dell dell'arte e della letteratura. E allora a me, così, pensando di nuovo al tema di questa mattinata e collegando l'idea del viaggio e dei paesaggi a, ai nostri, a dei percorsi a noi prossimi, ora io vi parlo da Siena, e, come dire, appunto, pensando a, a, a, a, a paesaggi della memoria, mi, mi è venuto in mente, come dire, Ehm, vorrei fare tre esempi di, di, come dire, di, di viaggi da percorrere attorno alle memorie anche dei luoghi, che sono tre, tre, tre esempi molto diversi tra loro. Uno è quello di un'esperienza che si consumò nella campagna senese a Castellina in Chianti tra il 1934 e il 1938, che è l'esperienza di, eh, di un campo scuola, chiamiamolo così, e di eh, giovani pionieri ebrei in, in fuga già dall'Europa dall dell'Est, dalla Germania, dall'Europa dell'Est già eh, come dire eh, eh, già nazista in qualche modo negli anni 30 e che nel, in Italia prima delle, del 38 trovarono, trovarono come dire, ancora accoglienza eh, per un campo di preparazione agricola in vista poi dell'emigrazione nella Palestina appunto mandataria e di questa storia di questa di questa, di questa esperienza che tra l'altro è confluita in un libro già molti anni fa che si chiamava appunto Palestina in Toscana, pionieri ebrenelsese, ma anche in una mostra che ancora si conserva nel comune di Castellina in Chianti e, e su questo meraviglioso paesaggio appunto che è antigiano si può ancora appunto ripercorrere un percorso di studio, di approfondimento. L'altro esempio che vorrei portare è quello invece ancora più prossimo al luogo in, in cui mi trovo, che è di fronte alla Certosa di Pontignano, tra l'altro sede dell'Università di Siena, dove si consumò anche in quegli anni l'esperienza di un giovane artista ebreo senese, Piero Sadon, che era stato accolto e da quello che poi divenne il rettore dell'Università di Siena subito nel, dopo la liberazione, Mario Bracci e, luogo che conserva tracce memorie, e memorie attraverso affreschi che questo giovane pittore che poi ebreo che poi si diede partigiano entrò in, in come dire eh, non solo in clandestinità in quanto ebreo nel novembre del 43 ma, eh, come dire, si unì ai, ai partigiani ecco in questo luogo ci sono, è, è pieno di suoi affreschi firmati con uno pseudonimo perché non si poteva, non si poteva certo firmare con il suo, con il suo nome ecco ehm, l'esperienza di, di, di, di Piero Sadun dell'artista Piero Sadun è un'esperienza di, di luoghi di paesaggi, di memorie di storie che secondo me possono essere ripercorsi appunto in un discorso di didattica e poi invece mi viene in mente che per Siena noi abbiamo appunto la testimonianza invece un'esperienza come dire in qualche modo letteraria ma che è la testimonianza chiaramente del viaggio dell'esperienza del viaggio concentrazionario perché abbiamo per siena eh, appunto la una delle prime testimonianze pubblicate nel 1946 da una sopravvissuta eh, di auschwitz e, e che è il libro di alba Valek tra l'altro un libro online da, da molti anni sul sito del, dell'Ampi. Ecco. Questi, questi tre suggerimenti di percorsi della memoria è, è, mi piace come dire, suggerirli come tre, tre esperienze di viaggio eh, anche appunto del mondo ebraico, eh, attorno a cui insomma, poi vi lascio e vi ascolto con piacere per questa, per questa mattinata che ci penso ci condurrà attraverso tanti così insomma tanti esempi tra geografie, no? e letterarie e non dell'esperienza ebraica. Grazie. Grazie, grazie a Dana Di Castro. In quanto più anziana eh, prendo la parola per prima. Eh, oggi eh, mi verrebbe da dire quello che il bambino più piccolo dice la sera del Seder. La sera del Seder il bambino di Pasqua, di Pesach, della Pesach ebraica. Il bambino dice perché questo giorno è diverso da tutti gli altri giorni. E eh, la... la la cena, eh, la riflessione, le molte parole servono proprio per rispondere al bambino più piccolo che vuole sapere perché questo giorno è un giorno diverso. Anche per noi questo giorno è un giorno diverso. Eh, aver definito ehm, l'esistenza di un giorno della memoria, eh, tra l'altro un tema molto discusso e quest'anno eh, veramente analizzato in modo eh, critico, attento, vigile, molto più del solito, ehm, è una richiesta di prenderci carico della storia. La giornata della memoria è una riflessione sulla storia ebraica, ma anche l'impegno che tutti noi prendiamo a diventare in qualche modo eh, coloro che riflettono sulla loro storia, sulla storia dei genitori, sulla storia dei loro eh, antenati. Eh, la storia ebraica fa parte di questa storia. E quindi questo giorno è diverso da tutti gli altri giorni. E oggi cercheremo di capire perché, cercheremo di farlo in modo forse un po' diverso, recependo molte delle riflessioni di cui parlavo prima, che sono state fatte, nel senso che parlare soltanto di Shoah, solo di persecuzione, solo di ebrei morti, solo di barbarie, non va bene più. Nel senso che noi vogliamo riflettere anche di un popolo, di un mondo, che si è inabissato, perché come portatori di storie, come coloro che oggi riflettono sulla storia dobbiamo pensare a ciò che è avvenuto, non solo a ciò che si è estinto, a ciò che resiste e non solo a ciò che è stato profondamente minacciato e ferito. Eh, noi tutti, eh, i colleghi di Siena che hanno partecipato a organizzare questo, questa, questa giornata, che ringrazio, siamo molto consapevoli del fatto che non si tratta soltanto eh, di, ehm, come dire, di ricordi eh, dolorosi, ma si tratta di far conoscere soprattutto agli studenti che cos'è il mondo ebraico. Perché poi forse la memoria vuol dire anche ricordare di questo. Solo due parole ancora. Ci sono due signori che si chiamano Mendelssohn, eh, uno nel Settecento, uno nel Novecento, scrittori di qualità e pensiero diverso, ma che hanno posto al centro un dato che forse io sottopongo soprattutto ai ragazzi. Eh, il mondo ebraico è il mondo di una epica, è il mondo di un'epica un che ripercorre alcuni dati, alcuni tratti, alcuni miti, eh, alcune strutture narrative dell'epos classico. La Bibbia è epos e se vogliamo essere facili, ma lo facciamo volentieri, ehm, all'Iliade ci sono re, ci sono personaggi, ci sono peccati, ci sono miracoli, eh, ci sono eh, battaglie da combattere, battaglie da vincere, battaglie perse. Ma l'epos non è soltanto il grande epos della Bibbia, eh, nel caleidoscopio eh, dei riferimenti mitici dell'epos dell si confondono alcuni temi per cui c'è ehm, un'eneide un fortissima eh, importante che è in realtà colui che dopo la sconfitta, 70, cacciato eh, si muove con anchise sulle spalle coi penati il pio Enea che si muove per il mondo, il mondo ebraico non costruirà Roma, il mondo ebraico si disperderà, ehm, ma c'è poi un tentativo di no su un tentativo di ritorno non individuale non del grande eroe ma di un popolo intero che cercando di mettersi l'ovata nelle orecchie quando ci sono le sirene cercherà in questo suo viaggio di ritornare in qualche modo indietro di tornare a trovare nuovi punti di riferimento bene il viaggio per noi oggi eh, è questo è parlare del mondo ebraico farvelo conoscere nella sua immensa ricchezza eh, è cercare di darvi questa dimensione epica del mondo ebraico. Cioè, Anche noi abbiamo il nostro epos, la nostra vita è un epos, la nostra storia è un epos e come questa va considerata. Ripeto, non lo dico io, eh? cioè però vende il sole dell'altro. Eh, e, e quindi il viaggio non è semplicemente l'idea di uno spostamento nel tempo, è l'idea di una riflessione eh, culturale, letteraria, morale, su che cosa vuol dire il viaggio per il popolo che forse più di tutti ha viaggiato ancora una volta ringrazio tutti i colleghi delle scuole che sono venuti veramente ne sono felicissima eh, ringrazio Anna ringrazio tutti i colleghi che hanno eh, aderito al nostro invito eh, tutti quelli che sono qui i miei compagni di avventura stupendi, con cui ci divertiamo sempre molto, e Pierluigi, che eh, ci ha, devo dire, appoggiato, incoraggiato e che è eh, qui oggi con noi. Eh, do a questo punto la parola a, come dire, inizierei la, la, la, la, la nostra giornata. Bene. Eh, grazie grazie mille a, al direttore del DIFCLAN, a Pierluigi Pellini, a Anna Di Castro e a Roberta Scarelli per, per le loro parole. Eh, io eh, mi limiterò a, a, a introdurre eh, i nostri eh, eh, relatori e eh, eh, il programma di oggi è molto ricco e quindi vorrei invitare tutti a rispettare i tempi previsti. Per la stessa ragione prego i nostri ascoltatori di annotare le eventuali domande da rivolgere ai relatori per formularle al termine della mattinata. Inizierò, iniziamo con Ilaria Briata che è una ricercatrice eh, di letteratura e storia intellettuale ebraica specializzata in Musar della prima modernità e in letteratura rabbinica tardo-antica. Attualmente è ricercatrice post-dottorato presso l'Institute for Jewish Philosophy and Religion, dell'Università di Hamburgo, dove fa parte del progetto Jewish Moralistic Writing of the Early Modern Period, lavorando a un progetto sullo Shevet Musar di Elia Jacoen Itamari, Costantinopoli, 1712. La sua tesi di dottorato sui trattati rabbinici Derek Eres Rabah e Derek Eres Zuta è stata pubblicata con il titolo Due trattati rabbinici di Galateo eh, a eh, Brescia eh, nel 2017. Alcuni suoi articoli recenti sono: Disgusto, etica e etichetta nei trattati rabbinici di Recheres, Rabbah e Zuta. E Qual madre e hijo com'io? La storia eh, di di Maria El di, di Eleazar nelle fonti spagnole e giudeo-spagnole, entrambi pubblicati su materia eh, giudaica. Ascoltiamo il suo intervento dal titolo Viaggi ebraici all'inferno, parodie dantesche, drammi macabri e apocalissi zombie. Eh, prego, il Ilaria. Grazie dell'introduzione e grazie alle organizzatrici e agli organizzatori eh, per l'invito. Allora, un momento di, ehm, di condivisione tecnica. Eccola, scusate. Eh. Siamo qui. Ok, dovremmo esserci. Ok. In questa giornata di approfondimento sul tema del viaggio ebraico come esperienza del mondo e dell'abisso, il mio intervento sarà dedicato a una meta metafisica ma non necessariamente metaforica, l'inferno che proveremo ad esplorare attraverso alcune vivide rappresentazioni che la cultura ebraica ha elaborato nel corso della sua storia, dal Medioevo ai giorni nostri. Tra gli esempi notevoli leggeremo un sonetto del Trecento e parzialmente un poema del Seicento, entrambi originariamente in lingua ebraica, per poi finire con una riflessione sul cinema e gli altri media narrativi contemporanei. Ora chiariamo le coordinate del percorso: esiste un inferno ebraico? È diverso dall'inferno cristiano che meglio conosciamo? è in effetti diffuso il luogo comune per cui la religione ebraica non si avvalerebbe dell'incombente minaccia di una retribuzione dopo la morte e che dunque non dovrebbe esistere un inferno per gli ebrei. Cioè è vero forse per gli ultimi due secoli, dall'Ottocento, durante i quali anche l'ebraismo ha conosciuto un processo di secolarizzazione della cultura, con una relativa diffusione di disincanto e scetticismo verso tutto ciò che è sovrannaturale, fantastico e mitologico del XIX secolo, però, la cultura ebraica ha prontato una galleria ben fornita di, di panorami infernali. Andiamo in ordine cronologico. Quando è nato l'inferno ebraico? Ovvero, quali sono le prime testimonianze letterarie ebraiche che facciano riferimento a un luogo riconoscibile come inferno? Curiosamente, queste testimonianze non provengono dalla Bibbia, dove ci sono poche occorrenze che accennano a un certo Sheol, un luogo che più che al classico inferno con fuoco, fiamme e demoni, somiglia più al nebbioso oltretomba del mondo greco e latino. Per incrociare una rappresentazione a noi più usuale dell'inferno come luogo di dannazione dopo la morte, dobbiamo attendere i secoli a cavallo della nascita di Cristo, un'epoca di grande fervore in cui il giudaismo stava sviluppando molteplici traiettorie di religiosità prima di autodefinirsi come un credo distinto da quello che, sarebbe, eh, da quello che era l'allora neonato cristianesimo. Ancora curiosamente, l'iconografia dell'inferno sarà proprio uno di quegli ambiti di produzione culturale in cui ebrei e cristiani sovrapporranno le proprie strade, più volte nella storia, con scambi, ibridazioni e citazioni più o meno dirette, come adesso vedremo. La prima descrizione ebraica dell'Inferno, dunque, è tramandata in un testo apocrifo, ovvero un testo che non è finito accolto nel canone della Bibbia utilizzato nella liturgia, col nome di primo libro di Enoch, composto intorno al primo secolo a.C. La descrizione dell'Inferno come luogo tremendo di punizione dei defunti è qui proposta in forma di testimonianza diretta, dalla viva voce del patriarca Enoch, che riferisce il proprio viaggio cosmico alla scoperta di lande ultraterrestri popolate da angeli, demoni e altre figure vicarie di Dio. E leggo il testo nella traduzione della raccolta degli apocrifi dell'Antico Testamento della Utet. E mi portarono in un luogo dove quelli che c'erano erano come fiamma ardente e quando volevano apparivano sotto sembianze umane. In fondo vi erano archi di fuoco, frecce, le loro faretre, spade di fuoco e tutti i fulmini. E vidi tutti i grandi fiumi e arrivai fino alla grande tenebra e, e andai dove si muovevano tutti gli esseri di carne. E vidi montagne di caligine, della stagione delle piogge e il luogo da cui scaturiscono le acque di tutti gli abissi. E vidi la bocca di tutti i fiumi della terra e quella dell'abisso. Se questa figurazione di orrore geologico diverrà oggetto di complesse disquis disquisizioni teologiche nel mondo cristiano, in quello ebraico essa offrirà spunto eh, di creatività letteraria in maniera meno dogmatica e più fluida dal punto di vista dottrinale. Non sarà prima dell'ottavo o IX secolo d.C. che verranno compilati eh, manuali che trattano sistematicamente dell'oltretomba e del destino dell'anima dopo la morte, e le composizioni ebraiche ancora posteriori, per contenuto e stile, risentiranno spesso dell'influenza cristiana in cui erano geograficamente calate ehm, le comunità ebraiche in Europa. È questo il caso, nel Medioevo, della potente risonanza letteraria che l'Inferno di Dante ha avuto nella letteratura ebraica d'Italia, a partire dal XIII secolo, come testimoniano le numerose composizioni poetiche in ebraico modulate sull'archetipo della commedia. Un celebre redattore di viaggi infernali alla maniera di Dante fu un intellettuale ebreo della Roma del Trecento, Immanuello Romano, autore di un poema dal titolo Hatofet vea Eden, Inferno e Paradiso, in traduzione, esattamente sulla falsa riga della Divina Commedia, ma in lingua ebraica. Pure in altri componimenti di Manuel Romano, l'Inferno dantesco costituisce fonte di ispirazione, non solo per il tema, ma anche per il registro comico ridanciano e diremmo oggi politicamente scorretto. Come in questo sonetto, dove l'Inferno è invocato come mecca di elezione per una villeggiatura eterna, in virtù dell'adagio secondo cui in paradiso c'è un bel clima, ma all'inferno la compagnia è migliore. E leggo il testo. «C'è un pensiero che mi ossessiona. Basta paradiso e voglio andare all'inferno. È perché là stila il miele più zuccherino. Cioè sono tutte sventole dissolute là. Che ci faccio in paradiso senza amore? Lì solo more, più nere del carbone, solo vecchiacce gespugliose lì. Con quelle mi angoscia la sola idea. Che ci guadagno da te, caro paradiso?» Le donne sono racchie e i maschi sfigati, ergo per me vali meno di zero. Inferno, invece tu vali tantissimo, le telle sventole sono tutte in tiro, patrimonio mondiale della voluta. Certo, una prospettiva religiosa, l'inferno non sarebbe esattamente uno scrigno di delizie a cui anelare. Nella letteratura devozionale, le riproduzioni letterarie sulla natura tutt'altro che accogliente del luogo, sono volte a persuadere il pubblico a una vita retta e proba, Tramite l'insinuazione del terrore per le conseguenze ultraterrene del male compiuto in vita. In questo senso, la cultura ebraica conosce un exploit barocco sul versante dell'immaginario macabro e orrifico, proprio in consonanza con la proliferazione di teschi, scheletri e di mostruose che caratterizza le arti e letterature cristiane del 5, 6 e 700. Non diversamente dagli scritti edificanti dei gesuiti, come la meditazione sull'inferno negli esercizi spirituali di Ignazio di, di Loyola, la letteratura ebraica dell'epoca utilizza l'esperienza della paura come espediente psicologico di preparazione al futuro metafisico e soprattutto di radicamento nel vivere etico al presente. Così nel 600 un rabbino di origine spagnola vissuto tra Amsterdam, Venezia e Mantova, di nome Mosè Zacuto, da vita ha una convincente e spaventosa recensione di un ipotetico soggiorno infernale in un poema a sillabi ebraici dal titolo Toftea Ruch, l'inferno allestito. Ecco cosa succede quando pochi giorni dopo la morte un'anima X rientra nel corpo che è abitato in vita per prendere coscienza del fatto che il sonno in cui è scivolata è stavolta il sonno eterno. E. Qui leggo nella traduzione um, edita da Bonpiani di Mich Michele Andreata. Il mio corpo si è come ridotto eppure sta stretto. È coricato sul letto rivestito di damasco eppur parchiuso tra due assi. Ebbene, se si infilasse tra i fianchi angusti della fossa, starebbe ben più comodo, mentre qui è come prigioniero. Ai miei patimenti si aggiunge un morbo feroce, che la carne mi strazia senza tregua. Pulci, cimici e pure pidocchi mi divorano. Non sarà così neppure di sotto nella tomba, dove pure vermi lombrichi eh, mordono come culei. Il povero defunto si renderà conto, solo a metà poema di essere non più un moribondo, ma un morto vero e proprio. Questa presa progressiva di consapevolezza è presentata con un'impostazione quasi cinematografica. Dall'angustia della bara, lo sguardo si apre pian piano sullo scenario apocalittico al di fuori, fino a cogliere i personaggi le azioni raccapriccianti che si svolgono in tale scenario. scenario. Per il lettore sarà impossibile non empatizzare con l'orrore sgomento del narratore. Andiamo a leggere un'altra sezione di testo. Vedo valli profonde come abissi, vedo gole fonde quanto l'inferno, vedo grotte, spelonche e fosse, vedo caverne di fiamme ardenti, vedo squarci scavati dalle scintille. Guardo il loro terreno, sul cui fondo vi è zolfo e sale misto a pece, melma e calce e letame. Chi sopra vi passi affonda, né piedi piede in grado di spostare, anzi fino al cranio vi sprofonda. Osservo le pareti attorno a ogni stanza, forni e fornelli come caldaie ribollenti, in cui si soffia tutto spiano, di dentro e di fuori incandescenti, di catrame e petrolio, mi a pruni e sterpi. Il mio cuore è un sussulto dal troppo spavento, poiché vedo creature e miei occhi ben strane, quali mai si potrebbero immaginare. Per il loro aspetto, in un anima colto da sgomento, che loro neppure i demoni malvagi si possono rassomigliare. Sono come i giganti di Astaroth Karnaim: statura e altezza, ancor come di alberi di nave, in punta di dita in rasoi anziché unghie, e due corna affilate li salgono dalla fronte, e tutto il corpo hanno coperto di occhi. Occhi e cuore sono colmi di sorpreso stupore, e stupore a tale strabiliante visione. Schiere di rei gridano, gridano e gemono con gran chiasso, che oppressi con furia e dal gelo e dal fuoco, nel gelo il fuoco e dal fuoco al gelo sono gettati. Questi proprio fiele succhiano come poppanti, quelli ingollano qual bevanda il proprio sangue. Gli uni di vomito e escrementi si saziano, gli altri sono fatti a pezzetti, altri ancora vengono sparsi qual l'ordo letame. Questi s'addentano la carne, li ingoiano, quelli hanno per cibo bracci di ginepro. Questi sono sospesi per le narici, quelli destinati a consumarsi tra le fiamme, udite o mortali e inorridite. Alla fine uno di questi demoni tormentatori si farà vicino e si offrirà come cicerone di questa visita preliminare, mettendo ordine al calidoscopio di incubi narrato live dal protagonista. Il morale della storia è prevedibile, seppure il paradiso, come destinazione ultima di viaggio, è troppo quieto per suscitare aspettative entusiaste, l'inferno riserva decisamente troppe emozioni. Al giorno d'oggi, le prefigurazioni infernali hanno perso la funzione morale di monito al buon comportarsi. La minaccia teologica dell'inferno non è più una strategia di persuasione religiosa o sociale. Ciononostante, il sovrannaturale, il fantastico e il mitologico non hanno perso il proprio mordente emotivo. Ci spaventiamo ancora, dinanzi agli orrori cosmici, alla Lovecraft o allo splatter viscerale alla Cronenberg. E ci piace spaventarci, è efficace culturalmente perché il rilascio di adrenalina da salto di paura, dal jump scare, è un meccanismo neurocognitivo efficace nella creazione e trasmissione di immaginari condivisi, ovvero proprio di cultura, di estetica e di valori. E allora che ne è oggi dei viaggi ebraici all'inferno? Spontaneo pensare che l'inferno, da motivo metafisico, sia divenuto metafora dell'orrore tutto reale dell'Olocausto. Non a caso, questa carica tragica ha fatto sì che nella seconda metà del Novecento la cultura ebraica ci sia andata piano con l'orrore ricreativo. Gli ebrei non dovrebbero infatti avere bisogno di altri orrori quando c'è la Shoah a surclassare ogni immaginazione. La memoria, però, come facoltà intellettiva collettiva, ai propri tempi di elaborazione del lutto e del trauma. Perciò è solo da poco più di un decennio che nella cultura pop globale è iniziato ad affermarsi un horror ebraico, in letteratura e cinema, con contributi da Israele e dagli Stati Uniti soprattutto. Una delle opere antesignane di questa nuova wave di paura ebraica è un film del 2015, diretto in inglese dai fratelli israeliani Doron e Yoav Paz, Gerusalemme, questo è il titolo di un b-movie in piena regola, è uscito in anni di revival eh, del sottogenere zombie e racconta di un'innocua vacanza a Gerusalemme tramutatasi in fuga da fine del mondo. Fine del mondo causata dall'apertura di una delle bocche dell'inferno, che secondo una tradizione ebraica del Talmud, sono collocate una nel deserto, una in mare e una appunto a Gerusalemme bocca dell'inferno, da cui sciamano rende creature alate, incarnazioni demoniache delle anime dannate là sotto, che attaccano i vivi e li infettano a morsi del proprio morbo mortifero. Nonostante il diverso medium di comunicazione, Gerusalemme ha qualcosa in comune con i più antichi viaggi infernali di qui sopra. La narrazione in prima persona. Nel caso del film, la soggettiva è ottenuta usando l'espediente del POV della fotocamera sui Google Glasses indossati da una delle protagoniste. Lo spettatore vede con i propri occhi le apparizioni infernali, così come le percepiscono i personaggi del film, ottenendo un effetto di immedesimazione totale, così come succedeva con le crude visioni dell'aldilà riferite in prima persona dal um, libro di Enoch e nell'Inferno allestito. È in lavorazione un sequel, quindi potremo presto scoprire il destino della città santa e del mondo intero dopo l'avvento di questa apocalisse in stile tutto ebraico. Nel frattempo spero di aver dispensato qualche pillola oscura del ricco capitale immaginifico che la cultura ebraica serba. Anche la paura, come esperienza raccontata e rivissuta, può rivelarsi un portale d'accesso a una cultura poco nota eppure vicina come quella ebraica che conta ancora molte selve inesplorate. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Ringraziamo noi, Ilaria, del eh, bellissimo eh, intervento, eh, dottissimo anche, e eh, mh, presento eh, Claudia Sonino che eh, insegna letteratura tedesca all'Università di Pavia. E fellow del Moses Mendelssohn Zentrum de Potsdam per i Jewish Studies. I suoi principali ambiti di ricerca sono il Fendesiecle viennese e la letteratura ebraico-tedesca tra 800 e 900. Tra le sue pubblicazioni spiccano Austria, altra per i tipi della Nuova Italia esilio, diaspora, terra promessa, ebrei tedeschi verso est, per Bruno Mondadori, tradotto in tedesco, la simmetria del cuore, ebraismo e germanessimo, Bruno Mondadori, e tra sogno e realtà, ebrei tedeschi in Palestina, 1920-1948, eh, guerini, tradotto in inglese. La sua relazione è intitolata «Ebrei tedeschi verso est», alla ricerca di un'identità perduta buongiorno grazie a roberta grazie a julio grazie a tutti coloro che hanno la buona volontà di ascoltarmi allora io ho sentito di questi viaggi terrifici all'inferno eh, molto molto però diciamo non mi sono tanto spaventata non so perché forse perché i viaggi reali sono ancora Irti di, di cattive sorprese, e dunque, io mi sono occupata molto del, del wandering, del viaggiare di Juden auf Wanderschaft. Direi che forse non ho fatto altro nella mia vita di a, a, occuparmi di ebrei che si spostano. Del resto, ricordo che Sholem soleva dire che con la Palestina gli ebrei avrebbero finalmente cessato di viaggiare. Invece non è così perché se, se incontrate gli ebrei a Gerusalemme hanno sempre una valigia, sono arrivati. Il problema non si sente. Sono arrivati. Abbiamo l'ultimo lavoro, sono state la traduzione, la curatela delle lettere di Kafka. Milena c'è una lettera molto bella di Kafka che dice a Milena io ho 38 anni però in realtà essendo ebreo ne ho molti di più perché il mio viaggio è molto più lungo. Allora di cosa tratterò oggi spero... Eh, mh, e di farlo con una certa buona presentazione, dei viaggi che gli ebrei tedeschi eh, nel corso dell'Ottocento compiono tra eh, la Germania, tra l'Ovest, sono Vesti Uden, e diciamo l'Europa eh, orientale, o meglio la Galizia, la Volinia, l'Ucraina, in genere diciamo e questo è un io ho scelto il, il viaggio contrario il viaggio meno diffuso nel corso dell'ottocento perché perché in genere la wanderung nel corso dell'ottocento avveniva da est a ovest cioè avveniva dall'oscurantismo all'illuminismo dalla di, mh, eh, eh, da condizioni arretrate a condizioni più favorevoli e meno discriminatorie. Questa Vanderum nel corso dell'Ottocento, insomma, gli ebrei da Est arrivavano e si inurbavano a Berlino e nelle città soprattutto, difficilmente in campagna. Eh, e qui diventavano, nel corso dell'Ottocento, si assimilavano, perdevano l'identità ebraica o comunque la mantenevano accanto anche a un grande amore per il Deutschtum e per la sua cultura, per il germanesimo e la sua cultura. Eh, in sostanza si integravano in un Mittelstand o in un Bildungsbürgertum eh, tedesco, in una classe media tedesca. E questi, diciamo, sono, ricordo un viaggio che voi tutti conoscerete da, ovest, da est a ovest, che è quello di Josef Roth, no? Josef Roth dalla Galizia, da Lemberg, eh, nel 1910 accede alla grande capitale, a Vienna, questa città, che, che nell'Est Europa era come una mecca, suonava come luogo delle meraviglie, diventa un grande scrittore e un grande giornalista. Insomma, in genere i viaggi, per così dire, sono da Est a Ovest, diciamo dal, dall'oscurantismo all'illuminismo. Che cosa succede però ehm, nel corso dell'Ottocento? C'è un primo viaggio di un grandissimo poeta da me amato che è Heinrich Heine. Che cosa fa Heine? Heine si sta, assiste diciamo, a una semi-emancipazione degli ebrei a Berlino. No? C'è stato Moses Mendelssohn, eh, la Scala eh, come dire, ha un suo peso nei salotti berlinesi, eh, e tra i ditti di tolleranza e revoche degli editti, gli ebrei eh, a Berlino assistono, per così dire, ai tentativi eh, di emancipazione e di acculturazione, ma anche eh, capiscono le difficoltà di questo, le, se, che sempre si frappongono eh, tra eh, loro, e, la loro mh, e una loro emancipazione piena. Heine va, eh, compie un viaggio nell'agosto del 22 e si reca a pochi di chilometri di distanza da Berlino, va a Posen nella parte della Prussia orientale e, eh, cosa lui poco nota, assiste al, vede, scopre gli ebrei polacchi, gli ostiude. E come gli si rappresentano laceri, cenciosi, eh, i barboni, puzzano d'aglio, parlano la lingua alle sue orecchie raffinate di ebreo tedesco che parla un tedesco incantevole, si presentano come qualcosa di disgustoso, di, che, lo, che gli causa anche problemi fisici. Però a una più attenta osservazione, Heine si accorge che questi ebrei polacchi eh, sono un tutto, non sono quelle creature dimidiate alienate, come i suoi correligionari ebrei berlinesi, ricchi, colti, raffinati, che portano il Bolivar sul capo e Jean-Paul dentro, ossia una tradizione che non è la loro. Sono creature imitative, alienate, dice Heine, che dipendono da un sì un, o un no, mentre l'ebreo polacco è un tutto, Uh, è un tutto, vive in un suo mondo e, e ha un'identità ben precisa che non deve conto, di cui non deve rendere conto a nessuno. Uh, quindi uh, la vista uh, in questo breve viaggio dell'ebreo polacco fa sì che Heine si interroghi sulla propria identità ebraico-tedesca, ebraico-occidentale di Vestiude, malferma e incerta. Ecco, Heine è come dire un'eccezione un in, in Germania. Nel corso otto, dell'Ottocento, e qui poi arriverò ai viaggi invece novecenteschi verso est, nel corso dell'Ottocento gli ebrei eh, orientali, gli o studenti, vengono percepiti dagli ebrei tedeschi sempre in cerca di un'affermazione sociale, di una piena emancipazione che arriverà nel 1871 in cerca di sicurezza, di conferma, di stabilità, eh, di certezza di una propria eh, collocazione storica, culturale, e sociologica, appariranno come dei parassiti, dei, degli schnorrer, un paradigma di unbildung, di, di mala educazione, di, di cattiva cultura, eh, il gergo come una lingua non, non, a, a livello non delle grandi lingue e letterature europee, e quindi guarderanno agli ostuden e al, al mondo dell'Est come un mondo da eh, emancipare e da eh, migliorare con questa ferbesserung questo termine che ricorre sempre eh, quando gli ebrei tedeschi colti e raffinati guardano i loro fratelli polacchi orientali. Quindi oppure eh, quando cominciano ad arrivare per via dei pogrom e degli inizi dei sommovimenti in, in Russia dell'impero russo li guardano eh, con timore timore che questi minacciassero la, le loro posizioni paura come degli spettri dei fantasmi di un loro lontano passato oppure anche con, eh, con commiserazione cercando di aiutarli a integrarsi insomma l'atteggiamento dei besti Juden nei confronti degli o student che arrivano dai confini orientali va dalla, dalla paura all'odio alla, alla commiserazione e all'aiuto filantropico diversamente dunque il loro atteggiamento è molto diverso da quello di, di Hane che abbiamo visto nonostante il ribrezzo che provava per queste creature che ancora avevano vestiti tradizionali gerghi, usi e costumi ebraici suscitano l'ammirazione di Heine perché sono un tutto e nessuno può eh, mettere in discussione la loro identità, è un'identità che vivono naturalmente, non problematicamente come gli ebrei tedeschi. Ora però cosa succede? Diciamo, io qua compio un viaggio molto ampio no? nel corso dell'Ottocento, arriviamo alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, succede che avvengono... Uh, dei fenomeni storici e culturali mh, destinati a cambiare la percezione per una ristretta elite intellettuale ma significativa, la percezione dello studentum per i vestueni. E cioè cosa succede? Innanzitutto c'è l'affermazione di un antisemitismo politico mh, beh, tra, il, il, tra il 1870 e il 1880. Che si fa sempre più minaccioso. Poi ci sono cre il crescere e l'acquirsi dei nazionalismi, c'è la nascita del sionismo a fine Ottocento, nell'ultimo decennio del, dell'Ottocento, e c'è soprattutto anche un clima culturale eh, neoromantico, diciamo che mette in discussione il mondo dell'illuminismo il positivismo alla ricerca di una esperienza vissuta di un erlebnis mh, diversa diciamo dal, dal da quella bildung eh, positivista illuminista che aveva caratterizzato gran parte della cultura dell'ottocento insomma si afferma la filosofia della vita, la psicanalisi, la ricerca di un mondo primigenio, eh, autentico. Mm, c'è Nietzsche con, uh, con l'idea, la lettura di Nietzsche, che dà l'idea che la cultura e la storia soffochino la vita. E quindi c'è, come dire, una, una percezione... Ehm, che porta l'accento più sulla vita, sull'autenticità, l'originarietà, questo neoromanticismo di fine secolo, qui gli ebrei, naturalmente, gli, gli ebrei tedeschi sono anche immersi in questa cultura. Allora succede e poi effettivamente, come dire, l'antisemitismo mette in questione l'assimilazione ebraica, cioè ormai si assiste alla crisi di questa. Di questo canone, insomma, eh, gli ebrei tedeschi di religione, i cittadini tedeschi di religione ebraica, questa conquista è destinata, come ben sappiamo, poi a entrare di lì a qualche decennio profondamente in crisi, ma già allora mostra, diciamo, l'antisemitismo, fa capire loro che questa emancipazione non è, di, eh, non è garantita. Allora un manipolo di, di intellettuali sensibili, diciamo, a questa, a questa nuova percezione anche della diversità, eh, va, eh, compie dei viaggi nei ghetti dell'Europa orientale, dove gli ebrei vivevano diciamo in condizioni, vivevano un loro medioevo, seppur anche lì, eh, diciamo, eh, questo era viziato da un pregiudizio, nel senso che anche a Est c'era un rinnovamento dell'ebraismo, c'era cioè il socialismo, cominciavano dei fermenti diciamo moderni anche all'interno del mondo ebraico orientale, il cassidismo del Settecento che aveva posto l'accento sulla vita e non sulla legge, quindi eh, anche, il, anche il mondo ebraico orientale era in frammento, ma la percezione che si aveva di questo nel mondo eh, ebraico occidentale era diversa. Cosa succede? Che mh, alcuni scrittori, Theodor Lessing, Arnold Zweig, ehm, Alfred Döblin e da ultimo direi Josef Roth Compiono questo viaggio eh, in Galizia per lo più e ne traggono diverse, diversi insegnamenti. Eh, si trovano di fronte a una realtà molto diversa dal, dal Bildungsbürgertum delle grandi città tedesche, dagli ebrei tedeschi, dalla loro cultura. Eh, Lessing, Theodore Lessing eh, Avrà questo nome perché la famiglia prende il nome del grande Gotold Efraim Lessing, con suonata in der Weise. Quindi vedete la cultura tedesca come aveva poi permeato ehm, eh, gli ebrei tedeschi. e Che cosa constata? Constata che a eh, Est ci sono delle condizioni di vita anormali. Che hanno prodotto eh, una, fenomeni sociali eh, di miseria e di incultura. Mm, e quindi, cosa dice Theodor Lessing? Mentre noi, eh, a Occidente, abbiamo il problema dell'odio di sé ebraico, a Oriente abbiamo il problema della Unbildung, della dell'ebraismo, cioè questo ebraismo orientale ha bisogno di una rigenerazione, tanto quanto l'ebreo tedesco ha eh, bisogno di curarsi dalla patologia ebraica dell'odio di sé, cioè di aver introiettato lo stereotipo negativo ebraico e di... Mh, di appunto di, di, di averlo fatto proprio a est c'è il problema di queste grandi masse ebraiche che sono povere eh, vivono una vita di superstizioni eh, sono dei trafficanti e va, eh, ci vuole eh, diciamo ci vuole una eh, riforma morale e sociale che porti questo popolo, che è un antico popolo di grande cultura, a, a liberarsi da, questa, da, questa, da questi ghetti. Eh, diverso è l'approccio di Arnold Zweig, che negli anni del 17 e del 18 si trova come soldato sul fronte orientale a Vilne a Covno e lì eh, mh, eh, se, Scrive un libro che è un'apologia del mondo ebraico orientale, da Sous-Judice Antlis, il volto ebraico orientale, dove influenzato dalla, da Martin Buber che eh, trasvaluta e, e interpreta il mondo ebraico orientale attraverso le leggende dei Cassidim e i suoi, eh, le leggende di Rabbi Nachman, lo trasvaluta mostrandone l'epica, la coralità, la saggezza, il narrare come la, i propri costumi, la lingua, mostra negli ebrei orientali un popolo attraversato da, eh, da romanticismo, lo trasfigura, e quindi eh, Arnold Zweig eh, resta ammirato di, di fronte a questo mondo ebraico orientale che ha tutto da insegnare agli ebrei tedeschi, perché sono uomini incorrotti, puri, dediti il patriarca allo studio della Torah, la donna eh, alla, alla, alla cura della tradizione, alla, alla cura della generazione, e quindi torna a Berlino con questa eh, quest idea fantastica dello studentum come un mondo che possa veramente insegnare agli ebrei tedeschi che cos'è il vero ebraismo autentico. Eh, poi c'è il, um, il viaggio di Alfred Dublin in Polonia, che Josef Roth definirà un viaggio verso gli ebrei, che Dublin, un ebreo assimilato, eh, compie eh, quando c'è lo Stato, finalmente lo Stato polacco, cioè l'autonomia della nazione polacca, eh, Dublin compre, compie proprio un viaggio antropologico e dice, devo vedere se lì davvero ci sono gli ebrei. E che cosa scopre? Scopre non che gli ebrei non sono palli di individui evanescenti fragili che aveva conosciuto in occidente cioè anche egli stesso ma sono un popolo un popolo con caratteristiche però diverse gli uni dagli altri ci sono ebrei socialisti ebrei atei ebrei eh, religiosi e comunisti sionisti scopri la molteplicità del del del popolo ebraico un popolo con, eh, con una propria vita, proprie tradizioni, viene conquistato diciamo, dalla ricchezza del mondo ebraico che a Occidente eh, che, che non era possibile riscontrare nelle grandi città, Berlino, eh, dove gli ebrei erano degli intellettuali sradicati, insicuri, malcerti. Mm, Lì scopre una vitalità diciamo, e un anche la capacità di narrare gli apologhi dei vari Rebbe che leggono la Torah e il Talmud in maniera opposta, dice c'è un mondo che è uno ma contraddittorio e torna con questo grande fascino che poi gli farà scrivere Berlina Alexandre Platz. E poi l'ultimo viaggio, e qui eh, mi concluderei, è quello di Josef Roth, che è vero che è uno stiude che è diventato un vestiude, ma Roth è tutte e due le cose. Quando torna nel 24 eh, sui luoghi della sua giovinezza che aveva lasciato ammaliato da Vienna, dove diventerà effettivamente un grande scrittore e giornalista, Roth torna nella sua Galizia e vede questo mondo, questo piatto paese dove soffia un vento un vento che sposta i confini sempre più verso est, ma un mondo, dice, un mondo vario, dove le lingue, le tradizioni e le culture non si fanno male l'uno all'altra, un mondo dove tutto con, continua a convivere. E poi c'è, e qui mi concludo, l'ultima testimonianza di Roth, Juden of Wandererschaft, ebrei erranti, che è dedicata... Soprattutto al mondo ebraico orientale verso Occidente, nella sua fuga a occidente, nella sua dispersione, in pratica nel suo, scom nella, nel suo scomparire. E, ehm, e però c'è una cosa interessante. Nel 1934 Roth scrive una postfazione a questo Juden of Wanderschaft del 27, dove dice: un, allora. Il mio era un plaidoyer per gli ebrei orientali che arrivavano a Occidente e venivano malvisti e maltrattati e allontanati dai loro cugini, da pochi inurbati a Occidente magari che li guardavano con timore e disprezzo. Adesso però devo prendere le parti degli ebrei tedeschi perché questi veramente non hanno la tradizione, non hanno, hanno perso tutto, sanno solo lavorare. E sanno non sanno pregare non sanno nulla e devono invece riprendere il cammino dell'erranza e quindi ecco concluderei e quindi diciamo a questo moto di amore per gli ebrei tedeschi che sono veramente ebrei perché non, non sono più nulla e devono riprendere un cammino senza sosta vi ringrazio dell'attenzione Spero di non avervi annoiato troppo. Eh, no, no, è stato un intervento interessantissimo, eh, molto, eh, come dire, eh, creativo e eh, eh, sicuramente molto, molto stimolante. Eh, grazie, grazie mille. E, mh, presento ora eh, eh, Roberta Scarelli che non ha bisogno di presentazione eh, insegna letteratura tedesca all'Università di Siena e in questo ambito la sua area di ricerca principale è la letteratura austriaca tra l'Ottocento e 900 sulla quale ha pubblicato numerosi saggi e monografie Insegna anche letteratura yiddish nel corso universitario Diploma di Studi, di studi Ebraici dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e ha insegnato giudaistica all'Università di Vienna e cultura yiddish. Università di Siena, all'Università di Roma la Sapienza e all'Università di Rochester, occupandosi soprattutto dell'autobiografia di area ebraico-tedesca. In questo ambito di ricerca ha pubblicato tra l'altro, oltre alla persecuzione, donne, ebraismo, memoria per i tipi di carocci, Juden, numero monografico di cultura tedesca e diversi saggi su Theodor Herz, di cui ha anche tradotto e curato testi come il romanzo Vecchia Terra Nuova per Biblioteca Aretina. È presidente dell'Associazione di Studi Ebraico-Tedeschi ed è anche presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma. Ci parlerà di un viaggio nella storia per una geografia del sionismo. Giulio, grazie infinite, grazie a tutti. Um, allora, io cerco di mettere un PowerPoint, sono negata. Um, vediamo se ci riesco. Uh, il mio schermo intero... No. Allora... No, credo di dover chiedere aiuto a questo punto. Ah, no, no, ci sto riuscendo. C'era, c'era. C'era? Sì, ah. sì, stava presentando, è andato via però. Allora, riproviamo di nuovo. Scusatemi, eh, sono un disastro. Allora, schermo intero. Ah, è ricomparso Pellini, la cosa mi preoccupa perché parlo di, dello Stato di Israele e abbiamo da anni posizioni, posizioni come dire, di dibattito, ecco. Senti, si vede qualcosa, No, adesso no. Condivido, vediamo che succede. Adesso, sì, sta caricando. Mm -hmm. Ma è su un PowerPoint? È un PowerPoint, sì. Eh, allora dovresti fare condividi, eh, poi una finestra... E selezioni il PowerPoint, non oh. condividi. Oppure così? Sì, se fosse così. Ah, era, era venuto, eh? Sì, sì, sì, va Vai benissimo così, apri il PowerPoint e poi lo vediamo. Ah, io l'ho aperto il PowerPoint, ma voi non vedete niente. Allora prova a interrompere la presentazione. Ricomincio da oh, capo e vediamo esatto. che succede. Poi se no lo ora, una finestra... Sono le difficoltà e... del viaggio verso, verso la terra di Israele, verso la Palestina ebraica. Incominciamo così. Allora, e... allora vediamo un po' ora, il schermo intero. Una finestra, non il tuo schermo intero, una finestra. Ah, solo una finestra. Però, sì, e poi selezioni il mm -hmm. PowerPoint, dove c'è... PowerPoint. Beh, sei stessa. un mito, grazie, ci siamo riusciti. Allora, dunque, <ride> eh, la, mia, la mia relazione, buongiorno a tutti, grazie a augurio della presentazione, è, eh, è dedicata al viaggio verso, eh, verso Israele. Ho incominciato con il titolo di un libro di Shlomo Sand, che è un po' provocatorio, l'invenzione del, della terra di Israele, dalla terra sacra ad una patria, eh, per mettere in evidenza una cosa che è abbastanza acclarata, cioè che lo Stato di Israele è uno Stato che viene costruito nell'immaginario, eh, come diceva Osman, in cui appunto in questo immaginario la letteratura ha un eh, ruolo particolare. Ehm, tra l'altro il, il pellegrinaggio, il viaggio verso eh, la Terra Santa, verso la Palestina, cambia radicalmente all'inizio dell'Ottocento. Nel senso che fino a un certo punto, fino a un certo momento, è un viaggio liturgico, un viaggio della ripetizione, un viaggio della formazione morale, dell'elevazione spirituale, un viaggio in cui si vede quello che si è letto essenzialmente, cioè nel senso si legge la Bibbia e si ricercano eh, i luoghi della Bibbia ehm, e quindi è un, un viaggio che tende eh, essenzialmente alla ripetizione. A un certo punto, nell'Ottocento, in particolare ehm, il, il punto di riferimento è un diario di Chateaubriand da Parigi a Gerusalemme. Ehm, Dall'aspetto religioso diventa letteratura, diventa letteratura di conoscenza, nel senso che si ci si avvicina alla eh, Palestina non più soltanto per ritrovare la propria religiosità profonda ma per conoscere, per vedere. Il viaggio continua ad essere, e qui cito Chateaubriand, un viaggio all'esterno e all'interno, un viaggio ricreato con i sentimenti e con lo sguardo. E soprattutto quello che mi interessa, inter mi interessa mettere in evidenza è che prima di partire per il suo viaggio per la porta in Grecia e poi in Palestina, Chateaubriand se ne va a vedere un panottico Va a Parigi, un panottico è un luogo dove proiettano delle immagini fotografiche e quindi il suo viaggio non parte dalla Bibbia ma parte da una serie di fotografie eh, che... Ehm, in qualche modo eh, gli danno una volontà, come dice Joshua ben Arié in un libro molto importante, Painting the Holy Land, eh, di eh, raffigurare, di dipingere, di dare nuovi colori eh, alla, eh, alla Palestina. Ho messo qui una citazione dell'edizione del 27 da Parigi a Gerusalemme, e che Gerusalemme è ormai dimenticata, un secolo antireligioso, ha perduto devozione e memoria, come non ci sono più cavalieri non c'è più Palestina. La vecchia Palestina, eh, appunto, eh, dei fedeli, soprattutto cristiani, ma ci sono anche eh, tracce di musulmani, tracce di ebrei ehm, che vanno lì, non c'è più. C'è una rinvenzione eh, letteraria, emotiva, pittorica della, della Palestina. Non è un caso che il, eh, il primo libro in cui eh, il progetto sionista eh, era... Um, come dire, descritto con passione come progetto di uh, veramente di approdo, di uh, salvezza delle vite, degli amori, delle anime, come fuga da una civiltà opprimente, perché poi um, in Eliot, in Eliot la, um, come dire, il sogno della Palestina, che coinvolge Deronda e la sua sposa eh, ebrea è anche un viaggio di critica contro eh, la società inglese, contro i suoi condizionamenti, contro l'oppressione. E quindi eh, l'idea eh, <coughs> è quella di fuggire, eh, di dare come esito dell'ultimo romanzo, appunto Daniel Deronda del 67, dare come esito ad una incredibile eh, epopea veramente eh, succede di tutto i due protagonisti un approdo felice nella terra ehm, dei padri terra di magia però perché, ehm, perché è un, un, un aspetto magico esoterico eh, oltre che quest'idea di un Eden perenne che avvince la eh, eh, Daniel de Ronda. Eh, insieme a Daniel Deronda vorrei citare ehm, un ebreo orientalissimo eh, che però rinventa, come dire, ricostruisce la nuova lingua ebraica, non l'ebraico della Bibbia, ma una lingua moderna. Che eh, legge e si ispira eh, nella sua idea di sionismo proprio a Daniel De Ronda, ma soprattutto Balfour nel 67 va a trovare l'autrice e discute con lei del futuro eh, della eh, Palestina. Balfour, per chi di voi non lo sa, è un personaggio abbastanza interessante perché si intesta la prima, ehm, come dire, la prima decisione inglese di dare eh, una patria agli ebrei in Palestina. Quindi l'inizio dello Stato di Israele mh, è in qualche modo ehm, ispirato, eh, promosso da questo signor Balfour che aveva letto Daniel Deronda e che ehm, era un ammiratore di questo progetto come progetto letterario. Ehm, la, eh, forse vi sembrerà ehm, un po' eh, strano ma la, ehm, la vicenda eh, della costruzione dello Stato eh, di Israele è una strana storia eh, italiana. Perché una storia italiana? Perché eh, la, ehm, il risorgimento italiano è quello che fa nascere l'idea fondamentale di creare uno Stato in Israele. Se ce l'ha fatta, se ce l'hanno fatta gli italiani contro lo stato della Chiesa, ce lo possono fare pure gli ebrei contro l'impero ottomano, contro la grande porta che ehm, possedeva tutta questa, questa, questa, questa grande zona. Ma c'è un motivo un pochino più, più eh, come dire, eh, articolato, nel senso che nelle rivoluzioni, in tutte le rivoluzioni eh, il tema dell'Esodo è un tema fondamentale, <coughs> nel senso che eh, tutte le volte che c'è una rivoluzione, eh, quelli che fanno, nell'Ottocento soprattutto, tutti quelli che fanno una rivoluzione pensano di essere come Mosè e come gli ebrei che scappano dalla schiavitù, che conquistano una nuova, una nuova terra. È un libro di Walser molto bello che si chiama Esodo e Rivoluzione che mette in evidenza come il tema biblico del, del passaggio, dell'uscita dall'Egitto, dalla schiavitù e della conquista di nuovo della propria terra è un tema che accompagna tutte le rivoluzioni e accompagna in modo particolarissimo il, ehm, il risorgimento eh, italiano perché eh, tutti gli esiliati, lo stesso Mazzini, continuano a porre il problema del noi siamo come gli ebrei che devono riconquistare la terra, noi vogliamo riconquistare la nostra, la nostra terra. Ho messo qui, ehm, in questo capitolo terzo, detto capitolo terzo con una certa eh, prosopopea, con una certa enfasi, eh, tre figure in realtà sono quattro, e sono le figure a cui si deve la costruzione di questa eh, idea, della, eh, appunto, di questo sogno eh, sionista, molto prima di Herzl. Quello tutto a destra eh, è interessante, si chiama Benedetto Musolino. Benedetto Musolino nel 59 eh, scrive La Gerusalemme e il popolo ebreo, e in cui, eh, come dire, prima di Daniel De Ronda, ma qui si tratta di politica, non di letteratura, e mi piaceva partire dalla letteratura, in cui pone il problema di uno stato per gli ebrei in Palestina sotto il protettorato inglese. Ma chi è questo Benedetto Musolino? Benedetto Musolino era, ehm, rappresentava l'estrema sinistra del movimento mazziniano, eh, nel senso che eh, sapete che Mazzini aveva una concezione della, ehm, della conquista dello Stato italiano, piuttosto oggi si direbbe bombarola, ehm, era al limite ehm, della... cioè lui in qualche modo pensava all'azione ehm, militare, all'azione dimostrativa ehm, e, ehm, e questo signore è eh, all'estrema estrema sinistra quindi è un rappresentante di una posizione oltranzista militarizzata e che poi diventa senatore del regno, lui era nobile di formazione e una volta diventato senatore del, del prima, no, prima di diventare, lui era diventato ministro e funzionario e poi diventerà senatore del regno scrive questa idea questa, questa mette giù questa, la Gerusalemme e il popolo ebreo in cui diceva essenzialmente come noi abbiamo lottato per la liberazione dell'Italia ora gli ebrei devono lottare per la loro liberazione c'è anche un'idea di geopolitica quella era una zona interessante per tutti e lui pensava appunto ad un protettorato inglese a sinistra dall'altra parte eh, abbiamo ehm, un altro rivoluzionario che è eh, Karl Marx con un suo amico che si chiama Moses Hess. Anche Moses Hess era ancora più radicale di, ehm, eh, di Marx, è quello che eh, convince Engels a diventare comunista e soprattutto è quello che ha coniato ehm, una, un modo di dire piuttosto noto che è la religione e l'oppio dei popoli. Quindi tanto interesse religioso non lo aveva, ma verso la fine della vita ha un riavvicinamento alla religione dei padri e scrive un libro fondamentale nel 62, Roma Gerusalemme, è un, è un falso epistolario come si usava eh, allora, in cui lui parla di una gentile signora e gli spiega che è arrivato il momento per gli ebrei di conquistare la loro terra perché se Roma ce l'ha fatta ce la può fare anche eh, Gerusalemme, in questo caso sotto la protezione della Francia perché la Francia è eh, la vera nazione rivoluzionaria, tra l'altro lui aveva partecipato alla comune di Parigi in armi e eh, ora pensa che la Francia debba compiere la grande missione liberatrice ehm, permettendo agli ebrei di ehm, tornare in Palestina. In mezzo eh, c'è ehm, diciamo, eh, il personaggio forse meno rivoluzionario, era un medico di Odessa, eh, si chiama Leon Pinske. che eh, scrive nell'82 eh, il terzo libro fondamentale, lo scrive in tedesco, eh, per eh, dire di eh, andare in, in Palestina. La sua idea è, eh, è bella, noi siamo dei fantasmi, non avendo una patria siamo considerati dei fantasmi, non è possibile assimilazione, dobbiamo andarci. E mentre gli altri parlano molto, cercano delle strategie in qualche modo diplomatiche, lui invece con l'aiuto del barone Rothschild, incomincia a comprare le terre incomincia a mandare eh, i primi ebrei, soprattutto dell'est, ehm, sempre più minacciati, soprattutto in Russia, da pogrom terribili, incomincia a mandarli verso, ehm, verso eh, la Palestina. Quindi il, ehm, come dire, un, un mondo strano di letteratura, di rivoluzionari eh, e ehm, di eh, rabbini nazionalisti che eh, incominciano a collaborare per, creare questo, per realizzare quello che ehm, sembrava fino a poco tempo prima eh, un, un sogno. Eh, Theodor Herzl lo conosciamo forse un po' tutti, ho messo qui ehm, la sua foto, una foto da ebreo occidentale assolutamente assimilato, insieme al ritratto che gli ha fatto un disegnatore molto bravo che si chiama Lillian, in cui eh, lo raffigura come il re eh, degli ebrei e a destra sempre di Lillian, un mosaico che dalle tavole della legge ehm, e che... Ehm, in qualche modo riporta, nobilita, attualizza questa eh, es grande esperienza biblica che diventa esperienza moderna. Theodor Herzl eh, è, um, lo sappiamo tutti, il padre del sionismo, ma è soprattutto uno scrittore, un giornalista, eh, un autore di reportage famosissimo, eh, un autore di pezzi teatrali, di brani teatrali ehm, molto rappresentati e anche di un buon successo e soprattutto è colui che, come aveva già fatto Daniel Deronda, ma con grande eh, precisione, descrive la terra di Israele come terra eh, già eh, divenuta eh, nazione, ehm, un sionismo realizzato ehm, con dei personaggi ehm, che si muovono in questa terra e che come Daniel de Ronda, riescono a conquistare nella terra equilibrio, felicità, gioia, tutto quello che in fondo eh, alcuni degli ebrei orientali di cui parlato, eh, occidentali, di cui ha parlato Claudia Sonnino, vedevano nel mondo, nel mondo ehm, orientale. Eh, ho messo a destra eh, una fontina di Buber, Buber non amava Herzl, l'hanno litigato tutta la vita, ma eh, quando Herzl muore, muore eh, scrive un ricordo vibrante, eh, retorico come quelli suoi, in cui eh, descrive eh, Herzl davanti alla carta geografica della Palestina e dice che ehm, non vedeva quello che c'era, non vedeva i deserti, ehm, non vedeva le zone... Eh, povere, depresse, senza città, senza abitanti, dovunque immaginava uno stato felice, eh, ricco, pieno di industrie, eh, pieno di gente, pieno di città. E questa, eh, mh, come dire, e questa immaginazione è quella che poi eh, lo porta a eh, creare questo uh, solizionismo, ma anche la precisa geografia della uh, terra promessa nel romanzo uh, Alt Neuland. Lui in realtà in Israele ci va pochissimo, qui in alto a destra c'è la foto di lui che col cappello in mano, i guanti bianchi anche se non si vedono, incontra Guglielmo II cercando di, in, in terra di Israele, cercando di coinvolgerlo nella costruzione dello Stato. A lui la realtà eh, della Palestina non piace per niente è povera e misera e puzzolente è come dire disperante da un punto di vista delle possibilità di sviluppo eppure in vecchia terra nuova nel suo romanzo descrive un sionismo perfettamente perfettamente meravigliosamente realizzato dicendo all'inizio e alla fine del suo volume se lo volete non è una favola e chiamando alla realizzazione di questo mondo alcuni anni dopo nel 25 sono passati 20 anni, 23 anni dalla pubblicazione di Terra Nuova, un ebreo austriaco che si chiama Felix Salten, che vedete a destra in una foto che ce lo mostra perfettamente assimilato, borghese, intellettuale, con una famiglia che non ha nulla del mondo ebraico orientale, va a fare un viaggio in, in Palestina. E' inutile dire che un momento in cui il diario di viaggio diventa, eh, nell'Austria del dopoguerra, eh, non è più semplicemente come vedo le cose, come diceva Peter Altenberg, ma diventa impegno politico. Quindi lui eh, scrive, ben pagato tra l'altro, ben finanziato, questo reportage di viaggio eh, in cui eh, è chiaro fin dall'inizio il suo eh, impegno per la creazione di una terra nuova. Um, quest'opera quest che è un'opera letteraria, è un'opera letteraria eh, che deve verificare quanto del sogno di Herzl si è realizzato. La scelta che lui fa rispetto al viaggio è una scelta interessante e mista, nel senso che lui parte dall'Egitto, lui parte dall'Egitto per seguire l'esodo di Mosè. Partendo dall'Egitto, lui arriva ehm, poi a Gerusalemme, scappa da Gerusalemme, vede i kibbutz, vede le terre comprate, vede gli sviluppi che ci sono stati in Palestina e torna eh, poi alla fine a Gerusalemme. Il viaggio dall'Egitto, eh, dall il viaggio che parte da Gerusalemme e torna a Gerusalemme, ripercorre, ehm, e qui ehm, ripeto, le tesi di Nonan eh, del 2007, un bellissimo libro sul viaggio a, ehm, a Gerusalemme, eh, riprende il vecchio eh, schema del viaggio di pellegrinaggio. Il viaggio di pellegrinaggio rinasce di nuovo come viaggio di pellegrinaggio che sia religioso Ripercorre l'esodo, Mosè, l'attraversamento del Mar Rosso, ma che poi diventa immediatamente viaggio politico, la descrizione di una terra in modo tale che attiri eh, capitali e persone. Quindi, il, ehm, il reportage che dopo Felix Alten, eh, per tutti gli anni 30 fino alla metà degli anni 30, diciamo, ehm, descrivono la eh, Palestina, hanno questo doppio canone, mettono insieme l'elemento di pellegrinaggio con l'elemento eh, letterario e soprattutto con il terzo elemento, che è quello politico della, ehm, della realizzazione. L'idea è sempre la stessa, ed è un'idea un po' mitica, il mondo ehm, ebraico è il migliore dei mondi, dei mondi possibili, ed è un, un mondo eh, che ha bisogno eh, della scienza, della modernità, ma che ha bisogno soprattutto della letteratura e dell'ideale, un ideale che si costruisce eh, su valori che definirei da una parte umanistici e dall'altra profondamente rivoluzionari. Ehm... Vi propongo tre libri che sono tre libri sull'inizio della colonizzazione in Palestina, sono libri profondamente diversi di sconvolgente bellezza e quindi vi, eh, se ve li segnate forse possono essere interessanti. E poi ve lo leggo io perché non si legge bene, nella... volevo leggervi il testo dell'inno um, dello Stato di Israele, perché mi sembra uh, che um, riprenda um, molto bene questo, quello che ho provato a raccontare fino adesso. Fintanto che nell'intimo del cuore batte un'anima ebraica e l'occhio guarda Sion, là nell'Oriente lontano, non è ancora perduta la nostra speranza due volte millenaria di essere un popolo libero della nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme. Grazie. Grazie, grazie mille a, a Roberto Scarelli per questa eh, splendida eh, relazione in cui eh, eh, ci eh, mette di fronte a una eh, visione della nascita del, dello Stato di Israele eh, assolutamente in contrasto con una vulgata che vuole attribuirla alla, a una sorta di risarcimento per la Shoah. E, mm, grazie anche del consiglio di questi libri eh, che eh, leggeremo tutti eh, con, con passione. E, eh, presento ora eh, Paola eh, Bellomi che insegna letteratura spagnola all'Università di Siena. In questo ambito eh, predilige la letteratura spagnola contemporanea e soprattutto il teatro, la narrativa e la letteratura digitale in prospettiva socioculturale. Un, altro, un suo altro importante ambito di ricerca è la letteratura eh, sefardita, stata eh, principal investigator del progetto nazionale di ricerca SIR Esther, uh, Inquiry on uh, Sephardic uh, Theatrical uh, Representation, incentrato nel, sullo studio delle tracce culturali sefardite nella produzione letteraria italiana. Alcune sue pubblicazioni, uh, tutte in sede prestigiose, sono Già se va la blanca niña a dar pagno a salavar, La herencia sefardì, en obra di Guido de cuida parida Brujas y conversas una lectura cultural de los procesos de la Inquisición veneciana El Fénix sefardí sobre la existencia de un teatro judío, judío ibérico en Italia que se pague al obrero en el propio día de la obra El valor del denaro en el, las excelencias y calumnias de los hebreos de Isaac Cardoso Salónica, Salónico Memoria, D'Identità Italo-Sefardita y Flora Molco il teatro ispanico contemporaneo attuale frente al teatro, eh, frente allo scenario del conflitto arabe-israeli. Il suo intervento, che chiude la prima parte della mattinata, è intitolato I mondi possibili dell'ebraismo letterario spagnolo nel primo Novecento. Allora, grazie Julio per questa presentazione e nel mio intervento. Vorrei portarvi verso un'altra patria immaginata, eh, che è quella eh, di Sefarad, cioè della Spagna, eh, dovreste riuscire a vedere il PowerPoint. Um, eh, nel mio intervento, volevo parlarvi dell'ebraismo um, spagnolo nel primo novecento, e già in questa affermazione sembra uh, esserci un paradosso. Perché parlare di ebraismo spagnolo? In Spagna significa dover eh, tornare indietro di 400, secoli rispetto, eh, 400 anni scusate, rispetto al Novecento, cioè eh, quando nel 1492 i re cattolici firmano due editti di espulsione degli ebrei dalla Spagna. Questo significa essenzialmente che. Dal, nei territori spagnoli a partire più o meno insomma, dal 1492 eh, gli ebrei non possono più risiedere in, in Spagna e devono trovarsi un'altra un patria un altro luogo di, di adozione e di vita da questo momento inizia eh, la vera e propria diaspora sefardita ehm, cioè di quegli ebrei provenienti dalla Spagna appunto che cercano un nuovo un luogo di accoglienza altrove e tra i luoghi che più accoglieranno questi ebrei di origine spagnola ci saranno i territori sotto l'allora impero ottomano. Cosa accade invece ai sudditi ebrei che nel 1492 non accettano diciamo, di abbandonare la propria casa, anche la propria memoria e i propri ricordi in Spagna? sono costretti a convertirsi, quindi si convertono più o meno uh, volontariamente al cristianesimo e diventano dei cristiani nuovi. Questo, portandolo poi al 1900, significa essenzialmente che uh, per circa 400 anni in Spagna non ci sono ebrei e di conseguenza uh, si perde con... Uh, Uh, con il passare del tempo si perde la memoria anche di che cosa significa essere ebreo, e ehm, diciamo anche in parte alcuni stereotipi eh, legati al, um, all'identità ebraica si affievoliscono molto nella memoria um, comune degli spagnoli. Um, fino appunto alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quando anche in Spagna. Eh, sì, eh, si assiste ad un risorgere dell'antisemitismo, di questi sentimenti eh, contro gli ebrei, eh, ma direi che si tratta di un sentimento di importazione, cioè un sentimento che ehm, arriva in Spagna, penetra in Spagna eh, dall'Europa, soprattutto in seguito al famosissimo caso Dreyfus, eh, che suscita molte polemiche anche sulla stampa spagnola causando appunto eh, posizioni contrapposte. Eh, contemporaneamente a questo, questo anche rigurgito di antisemitismo eh, di matrice europea vediamo però che sempre alla fine del, dell'Ottocento inizio del Novecento eh, in Spagna c'è una vera e propria riscoperta delle radici ebraiche eh, sia autoctona, quindi sia del, dell'ebraismo che era esistito fino al momento della cacciata, ma anche si assiste alla vera e propria scoperta eh, di, eh, dei nuclei di ebrei sefarditi che appunto avevano trovato una nuova patria di adozione nel, nei territori dell'impero ottomano. Si tratta di comunità di ebrei che eh, riescono a conservare più o meno eh, la lingua che eh, i loro avi avevano, eh, utilizzavano nel momento della cacciata e quindi ci ritroviamo fino più o meno alla seconda guerra mondiale con gruppi, con comunità di ebrei sefarditi in Grecia, ex Jugoslavia, eh, Turchia, Palestina che eh, parlano una lingua che sostanzialmente, adesso parlo veramente così molto maniera molto generica, ma che parlano una lingua molto simile a quella che veniva parlata eh, in Spagna. Quindi in Spagna si assiste alla riscoperta di questi altri cugini eh, che parlano una sorta di spagnolo, ma che non appartengono al cristianesimo, ma eh, invece fanno parte del, dell'ebraismo. Vediamo quindi eh, questo risorgere di un dialogo tra la Spagna e le comunità sefardite e anche un interesse culturale per la cultura dei, degli ebrei sefarditi e questa attenzione viene, così, dentro, viene eh, fatta rientrare dentro alla corrente filo sefardita. Quindi ci troviamo davanti a questa dicotomia in cui abbiamo da, eh, da un certo punto di vista il risorgere dei movimenti del sentimenti antisemiti ehm, legati agli stereotipi più comuni dell'ebreo, eh, dall'altra parte invece un'attenzione eh, per il recupero dell'identità ebraica eh, di matrice spagnola. Per quanto riguarda eh, la possibilità degli ebrei di poter eh, risiedere in Spagna, vediamo che essenzialmente fino alla Seconda Repubblica, quindi fino al 1931, eh, non avranno questa possibilità. Eh, con la Seconda Repubblica, con la proclamazione della Seconda Repubblica, invece, ottengono il diritto eh, di poter professare la propria religione in maniera legale, aperta e quindi anche di risiedere sul territorio spagnolo. Accanto appunto a questa conquista o riconquista legale, ehm, assistiamo anche ad una rifioritura del tema ebraico nella letteratura spagnola. Vi volevo fare, appunto per brevità, insomma cercherò di essere concisa, ma eh, tre esempi di tre tipologie diverse di autori spagnoli che, centrano una parte della propria produzione nel, diciamo, riflettendo sull'identità ebraica e sul, sull'ebraismo e sulle radici ebraiche spagnole. Un primo caso è quello di Rafael Cancino Sens, che eh, potremmo definirlo come un rappresentante di quegli autori spagnoli, intellettuali spagnoli che eh, scoprono, ad un certo punto scoprono di eh, avere una parte della propria genealogia familiare eh, risalente al, a quegli ebrei che erano stati, appunto, avevano dovuto eh, decidere se eh, uscire dalla Spagna oppure rimanere in Spagna accettando la conversione. Raffaele Cancino Sens scopre ehm, di avere per parte paterna di avere un'ascendenza Ebraica e cioè di ehm, discendere da una famiglia di ebrei convertiti, di nuovi cristiani. Questa scoperta, in un autore che, tra l'altro, è uno dei rappresentanti del, dell'avanguardia poetica spagnola, fa parte del, dell'ultraismo, eh, in, induce Cansino Sens ad approfondire la conoscenza sul significato dell'ebraismo e eh, in particolare di quello diciamo, di matrice spagnola e poi sefardita. La cosa interessante è che eh, Cansino Senses dedica a questa parte della sua ricerca anche personale eh, sia la produzione giovanile, perché vediamo vi ho inserito un, un primo testo del 1919 che fa parte della produzione giovanile di quest'autore, ma porterà avanti questo suo dialogo con l'ebraismo anche, eh, diciamo, fino alla morte, anche momenti difficili per la storia della Spagna, eh, per la storia recente della Spagna, cioè se noi vediamo per esempio il terzo testo, lo scudino nella letteratura spagnola, si tratta di un testo che, in cui Cancino Sens eh, indaga la presenza di personaggi legati all'ebraismo nella letteratura per lui contemporanea eh, spagnola ed è un testo che viene pubblicato in spagna nel 1937 cioè quando eh, la guerra civile spagnola è già in atto eh, da molti mesi Ma questo, eh, Dialogo con uh, l'identità ebraica continua anche durante il franchismo, durante la dittatura franchista. Infatti, Consino Sens uh, rappresenta uh, il caso dei, di quegli scrittori spagnoli che avevano appoggiato l'ideale uh, della Seconda Repubblica, l'ideale democratico della Seconda Repubblica, e che, però, uh, alla conclusione della guerra civile, con la, la vittoria, De, del franchismo aveva dovuto mh, rimanere in Spagna ma si era confinato all'interno di quello che viene definito un esilio interiore eh, e appunto anche in questa situazione di subalternità rispetto alla cultura eh, franchista pubblica nel 1950 un ulteriore testo in cui eh, riflette di nuovo sul tema degli ebrei sefarditi in questo caso però eh, pubblica con una casa editrice eh, argentina eh, a Buenos Aires. Un altro gruppo di autori che, eh, spagnoli che eh, fanno eh, dell'ebraismo uno degli elementi di riflessione ehm, si tratta di appunto un secondo gruppo, per così dire, in cui ehm, ci sono delle origini ebraiche all'interno del della propria famiglia. Ehm, si tratta allo stesso tempo di autori che non eh, sono eh, spagnoli di nascita, ma eh, acquisiscono la cittadinanza, la nazionalità spagnola solo in seguito e diciamo in un certo senso anche per volontà, per scelta. Uno degli autori che possiamo inserire all'interno di questa seconda categoria, è sicuramente quella di Max Haub Morenditz. Uh, Max Haub nasce a Parigi e, da una famiglia, da una coppia, diciamo, mista, dove il padre era tedesco, la madre era francese e uh, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale uh, decidono di uh, trasferire la famiglia in, um, in, uh, in Spagna. Quindi Max Haub cresce, eh, termina la propria educazione eh, scolastica in, in Spagna e soprattutto a compiere i 18 anni eh, viene messo a conoscenza dal padre eh, di appartenere ad una famiglia di, di origini ebraiche, anche se eh, totalmente mh, agnostica. Quindi la, il rapporto di Max Haub con eh, l'ebraismo... È fino all'inizio dell'esilio, dell eh, un rapporto, diciamo, di circostanza. Diventa invece un tema letterario anche per Max Aub nel momento in cui eh, Aub, eh, come tantissimi altri spagnoli, è costretto ad intraprendere la via dell'esilio, quindi un ennesimo spostamento, un ennesimo viaggio eh, che lo porterà prima a sperimentare l'internamento in un campo di internamento in Francia, poi in un altro campo di internamento di lavoro um, in Algeria ed infine riuscirà a scappare, a trovare rifugio e accoglienza in Messico che diventerà l'ennesima patria per quest'autore di cui prenderà anche la, la cittadinanza e rimarrà appunto in esilio fino alla morte. Ma Haub uh, è forse uno dei primi autori eh, di lingua spagnola, appunto Haub sceglie di esprimersi dal punto di vista letterario in spagnolo, è forse uno dei primi autori a parlare della persecuzione ebraica europea che stava accadendo in quel momento, ehm, proprio quando ehm, il nazismo Stava dimostrando la sua forza eh, distruttiva. Ed infatti nel 1943 scrive e pubblica un testo teatrale intitolato San Juan, ehm, che si ispira, ispirato ad una vicenda realmente accaduta, una vicenda di cronaca, ma la ehm, riscrive e eh, la adatta secondo la sua sensibilità. Essenzialmente in, nella tragedia San Juan. Uh, vediamo un gruppo di um, ebrei in fuga che cercano di mettersi in salvo dalle persecuzioni naziste, uh, sono in fuga su un'imbarcazione, su una nave mercantile che naviga nel Mediterraneo. Ma uh, nessuno delle nazioni in cui la nave uh, chiede di poter attraccare, quindi far sbarcare proprio carico di passeggeri accetta di concedere questa, eh, questa possibilità di sbarco con la tragedia finale in cui eh, l'imbarcazione si inabissa a causa eh, della, di una tempesta. Ovviamente eh, San Juan eh, parla già di eh, persecuzione ebraica. Eh, contemporanea ma allo stesso tempo un atto d'accusa che Max Haub rivolge alle, ehm, ai paesi occidentali democratici o così si definivano eh, che anche durante la guerra civile spagnola avevano preferito voltarsi dall'altra parte e non guardare quello che stava accadendo come sappiamo la guerra civile spagnola è considerata come un'anticipazione di quello che accadrà Uh, di lì a poco. Uh, il tema uh, del, legato al, um, a figure um, di Israeliti, di personaggi israeliti uh, non si esaurisce nel San Juan, ma uh, ritroviamo uh, questa rappresentazione della, della persecuzione nazista in altri testi uh, successivi di Maxaub. Um, di cui cito solo l'ultimo che è uh, commedia um, che non accaba che è una, una commedia un, scusate un testo breve uscito nel 1947 in cui uh, Max Haub uh, mette a confronto uh, due innamorati almeno questa all'inizio è la storia di un ragazzo e una ragazza tedeschi innamorati che dopo aver passato una notte insieme Ehm, vengono messi di fronte l'uno al limite dell'altra, ossia la ragazza svela al proprio fidanzato di essere ehm, ebrea. Il ragazzo però appartiene alla gioventù hitleriana e quindi eh, appunto, la, il, il conflitto nasce da questo scontro eh, identitario tra i due innamorati. Il titolo, appunto, dice commedia che non, che non finisce, che non termina e effettivamente Max Hauber non conclude il testo, non conclude la storia, quindi sta a noi decidere o pensare come eh, proseguirà la storia tra, tra i due. A proposito di, di quanto si diceva poc'anzi con Roberta Scarelli del sionismo, c'è da dire che Max Hauber, nonostante appunto faccia una riflessione sul sull'identità ebraica, nell'esperienza che lui avrà come docente invitato all'Università di Gerusalemme, ehm, avrà modo di toccare con mano durante la guerra dei sei giorni quello che stava accadendo in Israele e di sicuro Max Haub non è un sionista, anzi come poi lo, lo tradurrà questa esperienza in Israele in un testo che si intitola un'antologia che si intitola Impossibile Sinai, uscito postumo. Uh, disegno invece abbastanza opposto per quanto riguarda la posizione sionista di, ehm, rispetto ad Aub, troviamo un, un altro autore per certi versi simile nella biografia che è Massimo Osekan, il cui nome è un, una um, ispanizzazione del uh, vero nome che era. Uh, Maximilian Joseph Kahn Maxi, eh, Maximo José Kahn nasce in Germania si forma in Germania e inizia la propria produzione letteraria in tedesco appunto quando ancora abita nella eh, m, patria di, che l'ha visto nascere ma si innamora della viene a conoscenza si innamora della cultura sefardita e eh, fa di questo amore anche il motivo per cui si sposta uh, in Spagna e eh, trascorrerà, si impegnerà, diciamo, si, mh, eh, trascorrerà in Spagna una parte della sua vita. E questo amore per la cultura sefardita eh, lo mh, mh, convincerà il governo della Seconda Repubblica a um, conferirgli l'incarico di console eh, onorario a Salonico e poi ad Atene, appunto, come si diceva forse prima, Salonico, una delle città più importanti del sefardismo eh, moderno. Um, anche José Cossacan, come AUB, eh, dovrà, in seguito alla guerra civile, alle posizioni che aveva dimostrato durante il, il governo democratico, dovrà abbandonare la Spagna, e quindi cercare una nuova patria di adozione, la troverà inizialmente in Messico, Uh, ma uh, preferirà spostarsi nuovamente in Argentina, a Buenos Aires, perché considera che il Messico non sia un paese abbastanza sensibile alla cultura anche religiosa ebraica, mentre l'Argentina, uh, diciamo per motivi storici, sì. Ed infatti, appunto, Maximo José Can uh, terminerà la propria vita come esiliato repubblicano a Buenos Aires. Um, in Tutta la sua produzione è dedicata alla riscoperta della, della cultura sefardita ehm, e, ne, e pubblicherà numerosissimi articoli, reportage eh, saggi in cui parla eh, di questa cultura, dell'eredità dell eh, dell'ebraismo eh, spagnolo nella, nella sua contemporaneità. Ma anche in questo caso Máximo è uno dei primi, insieme a Max Auba, degli scrittori di lingua spagnola a parlare del, del nazismo. E infatti pubblica nel 1946 un saggio intitolato La contra-inquisizione in cui contrappone o mette a confronto quella che è stata l'inquisizione spagnola che aveva appunto perseguitato i, i convertiti, gli ebrei convertiti, i nuovi cristiani, um, e quello che era stata invece l'inquisizione nazista. Um, il tema legato all'ebraismo um, lo tematizza anche in un romanzo che si intitola Efraim uh, De Atenas, ma ancora uh, lo ritroviamo. Uh, in un testo postumo, un testo teorico postumo, uh, intitolato Arte e Torah. Vengo agli ultimi due esempi, per non dilungarmi oltre, di mh, un terzo caso di autori che hanno un'origine eh, familiare ebraica, eh, in questo caso eh, si tratta di due autrici che ehm, nascono in Spagna, quindi sono spagnole a tutti gli effetti, ma eh, la cui famiglia proveniva da, mh, da vari luoghi dell'Europa e mh, avevano una, um, delle origini israelite. Si tratta di Margarita Nelken-Mansberger e della sorella Carmen Nelken-Mansberger, eh, nota con, maggiormente nota, con lo pseudonimo di Magda Donato. Uh, in questo caso ci troviamo di nuovo di fronte a due, in questo caso autrici, eh, che eh, si confrontano nella propria produzione letteraria con uh, il tema ebraico, di nuovo ci troviamo di fronte a due eh, personalità che partecipano durante la Seconda Repubblica, alla vita culturale democratica e anche politica e per questo dovranno a loro volta scegliere, cercarsi, non scegliere, cercarsi un'altra patria di adozione alla fine della guerra e entrambe eh, troveranno, come eh, molti altri spagnoli, luogo di accoglienza nel Messico. Per entrambe però il rapporto con l'ebraismo è molto... È molto um, così distante, c'è cioè una conoscenza uh, che fino a, ad un certo momento non ha un grande significato nella, um, nella propria um, produzione. Nel caso di Margarita Nelken, mi soffermo solo un minuto su di lei, Margarita Nelken era stata una delle prime e pochissime donne ad essere elette ed, eh, deputata nel Parlamento Spagnolo eh, e a lei si devono i primi studi moderni sul, di stampo uh, femminista. Eh, infatti una buona parte della sua produzione è dedicata alla riflessio, riflessione sulla condizione delle donne, su come si poteva migliorare la condizione delle lavoratrici in Spagna eh, Fa parte anche del partito socialista operaio spagnolo e poi passerà al partito comunista. Quindi è una donna che principalmente si occupa di politica e questo si riflette anche nella sua produzione. Ma Uh, vediamo come l'ebraismo uh, entra nella sua produzione perlomeno in due testi, uno che si intitola La se Españolas, se Spagnola, che viene pubblicato nel 1930, che è un test molto interessante perché è una sorta di excursus uh, sulla letteratura uh, scritta da donne dal uh, Medioevo più o meno al, uh, all'inizio del Novecento quindi già di per sé questo è un, un tema interessante, ma eh, in particolare parla anche delle giullaresse o delle ballerine, delle can, canterine eh, eh, che eh, erano sia arabe che eh, ebree nella eh, letteratura spagnola medievale. Quindi è un'autrice che eh, tratta in questo testo anche, diciamo, parla di un'alterità che ancora oggi fatica a trovare una espressione nei manuali di storia della letteratura spagnola. Ma, eh, e arrivo ormai alla, alla conclusione, ehm, quando si trova in esilio eh, Margarita Nelken, così come anche la sorita, eh, sorella Carmen, ehm, si prodigheranno per cercare di aiutare eh, i profughi eh, ebrei e cercare di appunto salvarli dal, dai campi e trovare un rifugio eh, in Messico. E dedica una serie di testi alla cultura ebraica, tra cui questo testo uscito nel 1947, eh, intitolato Los no Cudinos la cultura ispanica, dove eh, di nuovo ripercorre le tappe principali dell'ebraismo spagnolo dalle, dalle origini fino più o meno al 700, quindi già quando in realtà eh, la, con l'espulsione gli ebrei non quasi non avevano più nemmeno memoria nella cultura spagnola. Eh, arrivo appunto semplicemente a concludere questo rapidissimo viaggio che ho cercato di eh, condividere con voi dicendo che l'eredità di questi autori, autrici, ehm, cioè, ci hanno lasciato un'eredità ancora tutta da scoprire, per cui una vera conclusione no, non c'è se non che eh, credo sia nostro dovere perlomeno leggere questi testi che sono rimasti, sono arrivati fino a noi e cercare così di fare memoria anche attraverso uh, eventi o incontri come questi in cui si ridà perlomeno uh, nome ai protagonisti di, del risorgimento ebraico uh, novecentesco spagnolo. Grazie. Grazie, grazie mille a, a Paola Bellomi per questo eh, bellissimo intervento e anche per questo invito alla ricerca eh, su un uh, argomento e eh, su un periodo eh, della Spagna che eh, deve essere senz'altro approfondito eh, per mille ragioni. Eh, ringrazio tutti eh, i relatori per eh, la loro cortesia e la loro puntualità.